Buongiorno, oggi ci dedicheremo all'esercizio di laboratorio numero 11. Direi come sempre di passare su Eclipse e vedere cosa ci aspetta. Allora, torniamo ad avere tre packages. Il primo package contiene il console ore, il secondo è dedicato al DAO perché questa volta ci servirà nuovamente, e il terzo è dedicato al modello. Allora, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Intanto do un run al main. Ok ciò che abbiamo è grafica che come sempre vi presento già implementata perché eh, ricrearla non comporta un grande sforzo ciò che vogliamo fare è supportare un progettista che ha ricarico di, di costruire una diga eh, quindi deve realizzare un bacino idrico che si inserisce un fiume quindi noi qua potremo selezionare il fiume dovremmo poter avere un autocompletamento ovvero abbiamo delle misurazioni tramite un database di flusso medio un tot di misurazione quindi selezionando il fiume questi campi si devono completare automaticamente poi dovremo eh, poter inserire un fattore di scala k e dopo cercheremo di capire meglio che cos'è cliccando su simula dovremo ottenere i risultati della simulazione allora partiamo cercando di capire qual è il database da cui andiamo a nelle informazioni e cerchiamo di capire che dati contiene. Allora c'è una tabella river molto semplice, eh, tale tabella è costituita da diversi ID e eh, per ogni ID ovviamente c'è il nome del fiume, e quindi qua abbiamo tutti i fiumi di cui monitoriamo eh, il flusso. Nella eh, tabella flusso, appunto, Flow abbiamo dei unid ID eh, per ogni eh, misurazione la data, il giorno più che altro della misurazione, il flusso e eh, l'indicatore che ci fa capire eh, qual è appunto il fiume a cui ci stiamo eh, riferendo. C'è da tener conto che le eh, date in cui sono state fatte le misurazioni non sono per, tutte, per tutti i fiumi appunto. le medesime. Direi che a questo punto possiamo passare su Eclipse e capire un po' come abbiamo implementato Questo modello Queste tabelle nel mondo Java Come sempre abbiamo Dobbiamo riportare questi oggetti In qualcosa che possiamo gestire Abbiamo una classe River Questa classe ve la presento Già implementata appunto Perché non, non c'è nulla di eh, Rilevante, il suo ID Il suo nome, abbiamo poi però Un flusso medio E una lista eh, di, di relazione, quindi di Dilevazione scusate di flussi. Il costruttore semplice con solo ID più complesso con id, appunto, la stringa, niente di che, dei getter dei setter, ehm, interessante. Ovviamente abbiamo anche questa getflows che ci dà un eh, get semplicemente di una lista. Nulla di che direi to string escode eh, equals, davvero niente di, eh, di che flow la classe dedicata al flusso, dobbiamo immagazzinare i eh, dettagli del, della misurazione, quindi ci serve un local date perché abbiamo il giorno, un flusso che sarà un double, e eh, la cosiddetta chiave esterna potremmo dire che è il river a cui appunto la misurazione fa riferimento. Allora, local date set, qua tutta una serie di setter e eh, getter, un to string. Ciò che ci interessa è il metodo ComPERTO. Come andiamo a comparare due flussi? Dobbiamo poterlo fare. Lo facciamo uh, comparando dei. E questo ha senso perché noi dobbiamo avere poi uh, una lista ordinata di uh, eventi, e gli eventi saranno in questo caso i flussi, e dobbiamo appunto andare in ordine cronologico, altrimenti uh, non ha senso. Bene, direi che uh, fino a qua ci siamo. Abbiamo un'altra classe nel modello che si chiama SimulationResult che eh, semplicemente è la classe che ci rappresenta ciò che vogliamo ottenere dalla simulazione. Abbiamo un average di eh, sì e un numero di giorni perché dobbiamo andare a misurare appunto una capacità, una capacità media e il numero di giorni critici in qualche modo. Eh, a questo punto la classe è davvero, anche questa è molto semplice: il costruttore dei getter e dei setter. Passiamo al DAO. Vado in fretta perché queste sono tutte cose che ormai eh, sappiamo fare. Rivers DAO ci serve lavorare col database, quindi cosa ci serve in particolare? Ci servono tutti i fiumi e quindi abbiamo un get all reverse, una query semplicissima. Ci basiamo sempre su dpconnect più che altro per farvi passo di eh, lo dico appunto per farvi passo eh, usiamo eh, questa classe così riusciamo a implementare il concetto di connection pooling ehm, poi eh, qua cicliamo semplicemente sulle, eh, su, sui risultati chiudiamo la connessione solite cose getflows ci ritorna invece tutte le misurazioni dato un river qua avendo il parametro esterno come sempre Qua abbiamo un punto di domanda e qua andiamo a evitare SQL injection, facciamo un collection sort appunto di flow uh, di flows proprio per, uh, per ordinarli nel modo, nel modo corretto e poi per il river corrispondente andiamo a settare tutte le misurazioni direi che fino a qua nulla nulla da uh, dire come sempre una classe uh, di test questa volta no, non ha senso che vada a commentarla dedichiamoci a ciò che è più importante al modello allora abbiamo una eh, lista di rivers poi l'ho già anticipato, quali sono gli eventi in questo caso gli eventi della nostra simulazione saranno appunto le misurazioni i flow, quindi dobbiamo crearci una priority queue come già abbiamo fatto nel nostro laboratorio eh, di appunto flow il modello, come sempre, ci basiamo su rivers eh, DAO. Andiamo a prenderci tutti i fiumi e per ogni fiume chiediamo di fare get flows di river. Al suo interno, eh, setteremo quindi get flows al suo interno va a settare tutti i eh, rilevamenti eh, di eh, river. A questo punto partiamo a sviluppare insieme. Qua c'è un get reverse, ovviamente ritorniamo a reverse, partiamo a, a sviluppare qualcosa. Allora, il primo metodo che andiamo a sviluppare è get start date. Tanto per eh, appunto scaldarci. Quindi, se il river, punto, close is empty, ovvero se non è vero ciò, allora possiamo ritornare River get flows punto, .get zero punto, .get day. e siamo a posto perché siamo a posto? è già la start date sì perché eh, i nostri flows sono già ordinati e quindi eh, tutto molto semplice analogamente eh, possiamo fare ragionamento qua sotto se non è vero che river.get flows punto allora cosa facciamo? ritroviamo river.get flows punto get qua dobbiamo impegnarci un minimo di più ma direi nulla di impegnativo, get flows.size meno 1 e poi prendiamo il gioco. ok. E fino a qua direi eh, nessun tipo di problema. Un altro getter, sempre facilissimo, get numero di misure, di misurazione meglio. Quindi river.get flows.size Ok, adesso dobbiamo prendere FMED, ovvero il flusso medio. Di nuovo partiamo da un double perché ci serve la media. Cosa facciamo? Andiamo a ciclare. Mettiamolo come si deve. E qua c'era un punto e virgola. Ok, quindi flow F. Get a questo punto andiamo a fare Average più uguale F.getFlow Chiaramente alla fine ovviamente average diviso eh, la sua grandezza river.set flow average a ah, average a questo punto possiamo ritornare average e direi che fino a qua tutto bene adesso inizia la parte un pochettino più eh, divertente ovvero dobbiamo eh, occuparci della nostra simulazione la prima cosa ci serve inizializzare la coda degli eventi, quindi inizializzo la coda. Quindi, this.q uguale a new priority. Q di che cosa? Vogliamo una coda di flow e qua siamo a posto punto this.cue andiamo ad aggiungere una collection in questo caso che cosa? tutte le misurazioni relative a un dato fiume ok e fino a qua ci siamo a questo punto ci serve una lista una collezione di double perché dovremo eh, ci serviranno le capacità quindi partiamo con new available list dei double ce la posso fare ok a questo punto abbiamo una capacità massima che è Q allora dobbiamo sfruttare il flusso medio, medio scusate, quindi potremmo fare K per 30 per 30 e adesso vi spiego cosa sto facendo. M3 secondi tu M3 day. Spero di averlo scritto giusto. Di che cosa? Di river.getFlowAverage. Sicuramente ci sarà qualcosa di sbagliato. No, forse non mi è andata bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolarci la quantità eh, totale. Come facciamo? Possiamo partire da dall'everage dei eh, flussi, delle misurazioni, che però, ricordiamo, è espresso in metri cubi al secondo. Quindi, con questa funzione, che andremo a scrivere, convertiamo da eh, metri cubi al secondo a metri cubi al giorno. Una volta che abbiamo una quantità espressa in metri cubi al giorno, possiamo moltiplicarlo per 30, che eh, diciamo essere i giorni del mese, per un k, e questo k va a... Indicarci la porzione di mese a flusso medio che il bacino quindi può contenere prima di eh, riempirsi. La condizione iniziale qual è? La condizione iniziale è che C è uguale a Q mezzi. Quindi metà bacino è eh, pieno. Io direi eh, di andare subito, prima che ci dimentichiamo, a scrivere questa funzione per convertire da metri cubi al secondo a metri cubi al giorno che non eh, rappresenta nessuna difficoltà, però non vorrei dimenticarmene Ovviamente: 60 per 60 per 24 e quindi 60 secondi, 60 minuti, un'ora 24 ore per fare il giorno. Analogamente abbiamo una funzione per fare il passaggio opposto. Uh, che possiamo già scrivere adesso e che ovviamente prenderà l'input lo dividerà per 60 lo dividerà per 60 lo dividerà per 24 e questo uh, e questo è ora, cosa ci serve? ci serve un altro double che è la, il flusso in uscita minimo allora, convertiamo come sempre Sec. M3 sec m spero di nuovo sia tutto corretto, qua eh, c'è stato detto che è 0.8 per river.getflow average. Ok, a questo punto, numero di giorni critici per ora, ovviamente, inizio simulazione, non ce ne sono. Possiamo fare una stampa, questo lo possiamo fare per noi, out.ln, eh, q, due punti, e ci facciamo stampare più. Ok, flow, definiamocelo qua, e adesso iniziamo a, eh, a giocare con la simulazione. Quindi, dobbiamo andare avanti con la simulazione fino a quando? beh, intanto prendiamoci flow uguale a una volta che ce l'abbiamo fin quando abbiamo qualcosa vuol dire che ci saranno degli eventi e se ci sono degli eventi vuol dire che la simulazione scusate, non è finita possiamo questo punto sempre per motivi di debug fare print len, date, dovessimo sbagliare qualcosa ci può aiutare. Ok, adesso F out è ciò che ci dobbiamo uh, è ciò che dobbiamo capire. F out normalmente diciamo che è F out min. Partiamo con questa con quest'idea però noi sappiamo che c'è il 5% di possibilità che fout sia 10 volte fout min. quindi dobbiamo dotare di una certa randomicità la soluzione la simulazione perché eh, solo così può rappresentare meglio ciò che avviene realmente quindi math random se c'ho questo numero tra 0,1 è maggiore di 0,95 altro modo per esprimere il 5% di possibilità F out è uguale a 10 volte F out min e questo può succedere appunto perché magari è il tempo della, eh, in cui c'è bisogno diciamo, per, per i campi di tanta acqua quindi avremo un eh, flusso in uscita ampio. Out. per ln questo 10 per F out min così abbiamo traccia di quando ho succede dobbiamo aggiungere altre stampe ma eh, direi che ne abbiamo sufficienza eh, cosa dobbiamo fare a questo punto? dobbiamo, dobbiamo aggiungere f in eh, a c, perché ovviamente la situazione seppur sia partita da q mezzi non rimarrà a q mezzi quindi, convertiamo m3 al secondo a m3 al giorno di flow.getFlow. Ok, a questo punto dobbiamo iniziare a farci delle domande. Una situazione può essere che C sia diventato maggiore di Q, e ciò non, uh, non va bene, e quindi, cosa succede? Abbiamo l'evento che uh, appunto abbiamo chiamato tracimazione. C, e quindi la quantità eh, in più che abbiamo esce quindi cosa risulterà? che C rimane uguale a Q perché più di così non può essere sempre C pieno eh, la quantità eh, in eccesso la perdiremo ma sicuramente non va a sommarsi alla, alla, alla quantità eh, al volume che c'è nella diga perché non ci sta se C è minore di F Out Questo è un altro caso Qua ho scritto una cosa che non ha senso Questo è un altro caso uh, plausibile Quindi non riesco a garantire la quantità minima Cosa succede? È un giorno critico Quindi number of days più più a questo punto c è uguale a 0 Perché sotto 0 di nuovo non può scendere Else Cosa succede? Faccio uscire la quantità giornaliera E quindi c Ci toglierò f out Posso farlo perché ce n'è a sufficienza A questo punto la logica è, è stata implementata ciò che ci manca è aggiungere Capacity C ok dobbiamo però calcolarci la media della, della capacità quindi a questo punto ci serve un Double Average questo è il risultato che ci interessa Cicliamo, ormai il grosso del lavoro è fatto, double T due punti in capacity, eh, cosa dobbiamo fare? Aggiornare quindi C, A B G più uguale T. A questo punto, come sempre, dividiamo A, B G diviso uguale. Possiamo anche scriverlo per lungo, questa volta C, A, C diviso. Tutto Size. Ok Ciò che volevamo L'abbiamo ottenuto E a questo punto New Simulation Result Ritorneremo ciò Che contiene C Average E il numero Di giorni critici Ok Ho scritto qualcosa di sbagliato Number of days Ovviamente non ho Così. così, ci siamo gli ultimi due metodi li abbiamo implementati direi che possiamo passare a vedere il controllore il controllore ve lo presento già implementato eh, quindi è per questo anche che non faccio test sul modello perché avremo direttamente modo di vedere se i metodi vanno rannando l'applicazione eh, a questo punto vediamo com'è quali sono i metodi del controllore? Abbiamo un do -simula. che cosa dobbiamo fare? Prendere il testo dell'utente e passificarlo in double Potremmo avere delle eh, eccezioni quindi in questo caso devi inserire un valore numerico per il fattore k sarà ciò che viene presentato all'utente il numero di giorni critici viene settato perché simuliamo, e quindi abbiamo SR che contiene tutto ciò che vogliamo. Quindi stampiamo i numeri critici. Occupazione media del bacino. Eh, a questo punto, dato che i numeri saranno grandi, ho fatto un cast ad int eh, e ovviamente l'unità di misura sarà metri cubi, e la eh, simulazione poi viene terminata. L'altro metodo setData che è quello collegato al combo box è, è il metodo che si occupa del completamento automatico, per così dire, ovvero se il valore che prendiamo dal box river, che chiamiamo new value, è diverso da nulla, allora andiamo a scrivere eh, nella start lo start date, basandoci sul modello e quindi sul metodo getStartDate, getEndDate. Poi andiamo a scrivere il numero di eh, misure get uh, numero di uh, misure e sentiamo anche il flusso medio Però nulla di così uh, complesso nel, nel modello Ovviamente nel set model andiamo a aggiungere tutti i uh, reverse Direi che possiamo testare l'applicazione Andiamo nel main e così ci accorgiamo anche se abbiamo fatto degli errori Spero di no Ok, scegliamo un fiume Il terzo Prima data, ultima data, quindi abbiamo misurazioni, 1460 misurazioni, dal 1988 al 1991, numero di misura, punto, flusso medio. Inseriamo un fattore di scala, 0.3, simuliamo numero di giorni critici, 1048, occupazione media del bacino, questa qua, ok, ovviamente simulando più volte il numero di giorni critici cambia possiamo andare poi ovviamente questo è quello che farà il progettista per farsi delle domande per capire cosa deve fare aumentiamo il fattore di scala adesso con 0.3 eravamo intorno ai 1000 giorni critici se noi andiamo a 0.7 il numero di giorni critici diminuisce leggermente saliamo a 0.9 siamo sempre per di là andiamo a aumentare, ovviamente riusciamo a scendere, chiaramente giocando con questo parametro abbiamo un numero di giorni critici diversi, chiaramente poi starà il progettista a capire dove può variare questo fattore di scala e cosa comporta eh, variarlo. Direi che per quanto ci riguarda abbiamo terminato, la difficoltà eh, in questo laboratorio è stata di mettere insieme eh, tutti i vari elementi, quindi dal Uh, l'interrogazione al database alla creazione appunto della simulazione alla gestione dell'input uh, diciamo che avevamo tanti elementi uh, nel complesso singolarmente non così complicati però erano da gestire appunto tutti insieme direi che abbiamo terminato al prossimo laboratorio